Proviamo un all'80% di idratazione con il 2,5% di sale, 2,5% di olio, provando a inserire l'olio direttamente nell'acqua, ancora prima di inserire la farina. 65% di idratazione, un chilo di farina, quindi 650 grammi di acqua e poi a filo una volta incordato aggiungeremo gli altri 150 g di acqua per arrivare all'80%. Vado a inserire la farina. è un mix di farine su un chilo di farina ci sono 4 etti di manitoba un etto di farina di riso due etti di farina multicereali che è un mix vi lascio poi nella descrizione del video le caratteristiche specifiche del prodotto e tre etti di una doppio zero diciamo ideale per pizza con 11 grammi di proteine con un W che si aggirerà circa sui 290 300 I 4 etti di manitoba aiutano sicuramente a strutturare l'impasto in quanto farina di riso e, e la multicereali sono sicuramente farine deboli che diciamo sono sicuramente ovviamente inadeguate da sole a idratazioni di questo tipo ma con una buona spalla data dalla manitoba potrebbero riuscire sono teoricamente farine che assorbono abbastanza e quindi dal punto di vista dell'assorbimento non dovrebbero esserci problemi l'acqua è... era fuori dalla finestra circa quasi a 0 gradi 7 grammi di lievito di birra fresco. Ora l'impastatrice è al minimo circa 90 giri al minuto, la porto a velocità 1. fin quando non si sarà strutturato il glutine dopo inseriremo il sale senza aumentare la velocità per poi con le aggiunte di acqua arrivare all'80% in quel momento aumentando la velocità nella fase iniziale soprattutto non bisogna avere fretta proprio perché dobbiamo strutturare il glutine il fatto che l'impasto assuma già la forma della zucca non vuol dire che sia pronto lo si capisce specialmente dal, dall'impasto contro la barra frangipasta che tende a spaccarsi molto facilmente è segno che il glutine ancora non si è formato correttamente ma non abbiamo fretta anche perché sono passati circa 6 minuti è una preparazione che non dovrebbe impiegare più di 10-14 minuti ora l'impasto è sicuramente sotto controllo perché è a 15 gradi abbiamo ampio margine per riuscire a chiuderlo non troppo caldo, non troppo caldo si intende 23-24 gradi per questo tipo di preparazione un impasto che poi reposerà un'oretta a temperatura ambiente per poi andare in frigorifero per circa una giornata Potete notare che contro la barra frangipasta l'impasto si sì, sì, continua a spaccare, ma rimane, è un po' più elastico rispetto a qualche minuto fa. Potreste vedere dei colori falsati dati dall'illuminazione, che posso anche disattivare. Questo è diciamo, il colore dell'impasto caratterizzato soprattutto dal mix dark del mulino soncini Cesare di Parma. Quando l'impasto è troppo freddo il glutine, anche se formato, fa fatica diciamo, a rilasciare elasticità e quindi è importante anche impastare adeguatamente nella prima fase per, eh, tramite il lavoro meccanico, trasformare trasferire forza ma anche appunto scaldare l'impasto. Non è un bene solitamente chiudere impasti troppo freddi. Siamo sui 16 gradi e mezzo. L'acqua è stata assorbita. E' quindi al momento idratata al 65% se vedete la maglia ancora non è, non è adeguatamente forte anche se questo è un impasto che probabilmente non eh, raggiungerà diciamo, prestazioni e qualità comparabili a un impasto fatto con eh, esclusivamente farine forti eh, comunque molto abburattate perché qui dentro abbiamo comunque del riso e abbiamo una farina multicereali che integra dei semi, integra chiaramente delle, degli elementi di, di interruzione del glutine ma comunque per il momento sembra che tutto vada nel verso giusto Siamo sui 17 gradi e mezzo, sono passati una decina di minuti, iniziamo in questo caso, abbasso la velocità al minimo e vado a inserire in modo distribuito il sale. 25 grammi, 2,5% sul peso della farina. Qui abbiamo i nostri 150 da, grammi di acqua rimanenti. Do giusto un goccino d'acqua per aiutare l'assorbimento del sale. il sale aiuta ovviamente la formazione della maglia glutinica se notate è già diventato più più setoso e ora aumentiamo la velocità non eccessivamente portiamo nella grilletta a, a velocità 3 non è necessario raggiungere velocità elevatissime per per un 80% di idratazione iniziamo aggiungendo un po' d'acqua prima di aggiungere la successiva acqua dobbiamo sincerarci che l'impasto abbia assorbito correttamente la precedente Ve ne accorgete dal fatto che la vasca sia pulita e dal fatto che l'impasto ad occhio non risulti bagnato, come in questo caso. Quindi procediamo ancora, un goccino d'acqua... potete notare che l'impasto è già molto più setoso rispetto a prima di introdurre il sale grazie appunto al sale, grazie all'azione meccanica dell'impastatrice controlliamo intanto la temperatura, dovrebbe essere sui 19 gradi all'incirca 19,1. Continuiamo ancora con l'acqua senza esagerare. Quando inserite l'acqua inserite direttamente in vasca così che il gancio Spingendo l'impasto verso il basso vada a farlo assorbire nel modo migliore all'impasto. Continuiamo. sentite questi scoppietti è segno che il glutine sta tirando bene l'impasto è a 20.7 benissimo aspettiamo sempre che si asciughi se vedete che l'impasto fa fatica a staccarsi dal fondo possiamo anche farci aiutare con delle pause le pause spesso quando si utilizzano farine croscali, farine un po più delicate farine diciamo che non nascono proprio per impasti ad alta idratazione le pause sono un grande aiuto per, per aiutare il glutine a strutturarsi, l'impasto a, a creare tenacità che in questa fase è fondamentale per riuscire a, a gestire comunque un 80% di idratazione che è un'alta un idratazione. Abbiamo inserito quasi tutta l'acqua Poi ci fermeremo un attimo L'impasto si rilasserà E faremo sempre qualche giro in macchina Abbassando però la velocità al minimo Lasciando circa un 5 minuti l'impasto a, a riposare Perché comunque le farine soprattutto con un'impastatrice meccanica vengono fortemente stressate in questa fase e i riposi aiutano la gestione e il buon ottenimento di un l'ottenimento di un prodotto fatto bene diciamo questa è l'ultima acqua l'olio l'abbiamo già inserito all'inizio quindi è una prova, non ho mai provato a inserire l'olio direttamente nell'acqua iniziale e sembrerebbe che non, non dia problemi. Ora ci fermiamo un attimo. Aspettiamo 5 minuti. E poi diamo altro, qualche altro giro. È un impasto già elastico. Ha bisogno di lavorare ancora un attimo. Questo sì, però con un paio di riposi in macchina e qualche piega sul banco dovrebbe poi essere a posto tra 5 minuti. Continuiamo. Sono passati 5 minuti macchina al minimo ripartiamo L impasto inizia a staccarsi bene dal fondo e altri 5 minuti di pausa ok sono passati altri 5 minuti un'altra un ventina di secondi di spirale e direi che andiamo bene ora lo spostiamo sul banco stoppiamo come toglierlo? allora io per comodità mi ungo appena le mani e utilizzo la forbice con una mano lo prendo con la forbice quindi senza strapparlo lo porto sul banco quando l'impasto si stacca bene dalla dalla vasca è un buon segno Abbiamo fatto un lavoro fatto bene. In questo caso, mi faccio aiutare la spirale ruotandola per andare a prenderlo. Impasti del genere si possono fare senza problemi anche a mano la spirale sicuramente è una grandissima comodità ci vuole un attimino più di pazienza giocare molto con il eh, discorso delle pause e poco altro Un poco attaccata al verme, poco male. Dopo nel pulirla, ok. Quindi abbiamo il nostro impasto qui sul banco. ok ci dovrebbe vedere abbastanza bene notate il colore come è scuro e ora andiamo a fare qualche piega per Aiutare ulteriormente la struttura. Per via delle farine usate non possiamo pretendere di avere una struttura forte come se avessimo utilizzato altri tipi di farine, soprattutto la multicereali e la e la farina di riso sono un bel freno al al prodotto finale in quanto la farina di riso non ha glutine la farina questo mix del molino soncini ha un v dichiarato di circa 100 per intenderci anche se diciamo che il v che vogliamo utilizzare per la nostra ricetta non è meramente una media aritmetica della serie utilizziamo farine molto forti e Le utilizziamo con farine molto deboli Allora siamo a posto Diciamo che non è proprio così Però in linea di massima Farci aiutare da Una farina manitoba Ci agevola un po' il risultato Ora lo lasciamo così senza coprirlo, non c'è bisogno perché i tempi di riposo sono, sono contenuti. 5 minuti e poi facciamo un'altra piega. Ok, sono passati circa 5 minuti. Procediamo a fare un'altra piega e a spostare l'impasto in un contenitore oliato. Okay. ok prendiamo la nostra massa e la spostiamo un contenitore oliato Controlliamo la temperatura finale, sarà attorno sui 22 ⁇ gradi suppongo, circa. No, siamo un po' più bassi, abbiamo chiuso alla fine a 20, 20 ⁇ gradi 20.2 ⁇ 20.3 ⁇ In questo caso eh, farò una puntata di intanto di un'ora e mezza a temperatura ambiente a 20 gradi e poi lo sposterò l'impasto in frigo l'avessi finito attorno ai 22-24 gradi, 24 gradi avrei fatto un 45 minuti a 20 gradi essendo che siamo un po' bassini gli diamo un po' più di tempo ciao